Bene, direi che possiamo iniziare. Do il benvenuto a tutti ehm, a questo webinar dedicato alla, alla Turchia nel Mediterraneo. Eh, giusto una, una brevissima introduzione. Questo è un webinar che rientra negli eventi organizzati dall'Osservatorio Turchia che il CESPI ha sviluppato e avviato ormai da, da un anno ehm, L'idea è quella di aprire uno sguardo, una finestra su un paese centrale nelle dinamiche del Mediterraneo e lo facciamo attraverso una serie di ehm, analisi, di paper, di brief che sono disponibili sul sito del CESPI e ehm, stimolando un dibattito, una riflessione eh, come quella di oggi su alcune tematiche eh, che sono eh, centrali nell'ottica di eh, politica interna della Turchia e politica estera della Turchia nei suoi rapporti con eh, i paesi vicini, in particolar modo con l'Europa. Eh, L'osservatorio è coordinato dalla dottoressa Valeria Giannotta, a cui do, do la parola e che condurrà eh, l'incontro di oggi. Grazie. Grazie Daniele, buongiorno a tutti. Eh, io sono in collegamento da Ankara, come penso la maggior parte di voi sappia. Eh, da questa parte del, del Mediterraneo è da, da tempo che si registra un grande attivismo, soprattutto nei, negli ultimi tempi le, le tensioni stanno crescendo. Il Mediterraneo è certamente un'area un di fondamentale importanza per la Turchia, lo è stato storicamente e lo è ancora oggi. E, eh, la Turchia sta investendo molto in questa zona, eh, è una zona dove ci sono grandi, grandi amicizie, si sono saldate grandi amicizie, si sono condotti dei dialoghi più o meno costruttivi, basti pensare al processo di adesione al, all'Unione Europea, ma è anche una zona ad altissimo tasso di competizione. Eh, dal mio punto di vista io sarò molto breve per poi lasciare la parola ai relatori che entreranno nello specifico. Dal mio punto di vista il, la, il Mediterraneo, il Mediterraneo avargato, è uno scenario in cui si sovrappongono più di una linea di frattura. Inizialmente il, la, la prima linea di frattura che individua è una linea di frattura tra Turchia e eh, i membri delle organizzazioni a cui la stessa Turchia appartiene. Basti pensare allo storico dissidio tra Turchia e Grecia. Quindi un dissidio che eh, è andato avanti con gli anni e soprattutto negli ultimi giorni ha portato a delle scaramucce verbali tra lo stesso Presidente Erdogan e la, e la controparte greca. Basti pensare anche alle tensioni tra la Turchia e l'Unione Europea e nello specifico alcuni membri dell'Unione Europea. Per quanto riguarda il, la, la questione del Mediterraneo d'oggi, quindi le tensioni. Eh, nei riferimenti alla, ai contropartner europei e alla Grecia, eh, bisogna fare però a mio avviso un passo indietro, e bisogna osservare quella che è l'effetto riflesso di una situazione purtroppo irrisolta e che si è cristallizzata nel tempo, ossia la questione dell'isola dell di Cipro, la disputa dell'isola di Cipro. Come tutti sappiamo Cipro è un'isola divisa in due, la parte nord è considerata la Repubblica, nord di, la Repubblica Turca di Cipro Nord, un territorio che ad oggi non è considerato, non è riconosciuto a livello internazionale, e viene percepito ancora come un'invasione turca, ehm, proprio perché anche la Turchia prendendo parte al conflitto nel 1974 ha ancora le sue forze armate. La, questa situazione risolta si è cristallizzata nel tempo e ha portato a un'escalation di toni, soprattutto con la scoperta di idrocarburi a largo di Cipro nel 2009. Sebbene in un primo momento ci sia stato una, una sorta di entusiasmo nei confronti di queste nuove scoperte e molti dei decision maker, e anche degli opinionisti abbiano ritenuto che gli idrocarburi potessero giocare una sorta di game changer e portare a una, a una maggiore cooperazione quindi finalizzata una risoluzione per la questione di cipro in realtà col tempo le tensioni si sono acu acuite mm. Nel frattempo anche i rapporti tra Turchia e Unione Europea comunque hanno, hanno subito dei de grossi contraccolpi e ehm, negli ultimi anni, soprattutto nel 2018, come riflesso anche delle dinamiche interne de, de, all'interno della Turchia e quindi una nuova, ehm, un nuovo posizionamento del partito di Erdogan su posizioni molto più nazionaliste, la Turchia ha eh, adottato un nuovo approccio in politica internazionale, ossia quello di flettere i propri muscoli per, a difesa di quelli che sono, secondo Ankara, i diritti fondamentali della, della comunità turca cipriota, una questione turca che viene considerata proprio dal presidente Erdogan come una questione di orgoglio nazionale. Eh, è proprio attorno alla questione degli idrocarburi che individuo una seconda linea di frattura. Una seconda linea di frattura è un nuovo tentativo di bilanciamento dei poteri, per cui la questione degli idrocarburi si intaglia in un nuovo asse, in un nuovo equilibrio di potere, dove da una parte abbiamo Greca, Grecia, Grecia, Cipro, Israele, a cui successivamente si sono unite anche Egitto, Emirati Arabi e Arabia Saudita, e dall'altra parte abbiamo una Turchia, che sebbene sia molto più autoreferenziale, più, una auto, um, più nazionalista rispetto al passato, è comunque una Turchia che teme un isolamento. Un isolamento dal, dal, dallo sfruttamento delle risorse di idrocarburi che quindi può avere degli effetti importanti a livello economici, a livello commerciale, a livelli politici e anche a livello militare. Ovviamente, quando parliamo di, eh, di tensioni a largo del Mediterraneo, quando parliamo di questione di idrocarburi, è utile fare riferimento anche al nuovo posizionamento di Ankara in Libia e eh, la, la sigla dei due memorandum of understanding che lo stesso governo Erdogan ha firmato a novembre scorso con la, il governo di Accordo Nazionale di al-Sarraj. Il primo di questi memorandum ha un obiettivo prettamente militare che, eh, se vogliamo, legittima la presenza di Ankara in, in Libia, soprattutto ha agevolato anche la riconquista territoriale di alcuni punti strategici per il governo di al-Sarraj. Al il secondo memorandum understanding riguarda, riguarda invece proprio la delimitazione delle, delle acque territoriali e quindi l'obiettivo il medio e lungo termine sarebbe quello di contrastare le mire dell'Asia greco-cipriota e quindi di contrastare il progetto EastMed. Un'ulteriore um, un linea, immagino che poi Arturo Bardello e gli altri panelisti andranno a fondo sulla questione, mi preme soltanto dire che un'ulteriore linea di frattura per quanto riguarda il Mediterraneo e anche mh, il Mediterraneo come porta d'ingresso per tutte quelle che sono le questioni più o meno risolte in Medio Oriente e con i relativi effetti di spillover. E questo mi preme sottolineare il posizionamento di Ankara nella, nella politica dei rifugiati, quindi l'accordo con, con l'Unione Europea siglato nel 2016. E quindi una sorta di controllo di quello che è il flusso migratorio da una zona molto critica medio orientale verso, verso l'Europa. Ovviamente la, il Mediterraneo è, come ho anticipato prima, anche le, la, la zona del dialogo diretto tra Ankara e Turchia, un dialogo che, sebbene sia partito se, con i migliori propositi nel, nel 2004, con il processo di annessione, in realtà ha subito ultimamente un, un forte raffreddamento fino a portare a una sorta di congelamento di quello che è il processo di piena adesione di Ankara nell'Unione Europea. Uh, in ogni caso le, le aree di cooperazione tra Ankara e l'Europa rimangono vitali, così come rimane vitale il ruolo dell'Europa nella risoluzione oppure nell'incentivazione di una maggiore cooperazione nel, nel, nel Mediterraneo. Uh, come ultimo punto mi, mi preme sottolineare che tutto quello che succede a livello regionale per la Turchia è, ha un forte impatto interno. Nel senso che eh, la, la, la propaganda del, del partito eh, di, di Erdogan, del partito della giustizia e dello sviluppo, soprattutto dal 2018, da quando è entrato in, in alleanza con il partito nazionalista del popolo per mantenere la maggioranza parlamentare, ehm, la propaganda si è basata su un punto fondamentale, il suo riferimento al nemico esterno, un po' questa sindrome di accerchiamento che i turchi hanno quasi nel, nel proprio DNA, devo dire dalla fondazione. Della Repubblica di Turchia. Quindi il continuo richiamo alle forze straniere che vorrebbero eh, vedere la, la Turchia fallire, o comunque vorrebbe indebolire la, la, la Turchia legittima sostanzialmente da una parte il deposizionamento basato più sulla hard power di Ankara, legittimato dalla forte necessità a difendere i propri interessi nazionale e quindi il proprio orgoglio nazionale e dall'altra parte è un volano per eh, saldare il consenso elettorale attorno al, al, al programma del presidente Erdogan. Quindi sono due livelli estremamente ehm, che si sovrappongono estremamente fondamentali per capire da una parte quelle che sono le dinamiche di Ankara a livello interno ma anche quelle che sono le dinamiche di Ankara e quindi la propensione di Ankara ad aggersi a livello regionale e a chiave nel, nel, non solo nel Mediterraneo, ma in tutto lo scenario regionale, quindi dal Medio Oriente al Caucaso e così via. Eh, io... Valeria non ti sentiamo più. Sì, perché casualmente si è, si è silenziato il, il microfono. 8 no, secondi, abbiamo perso. Okay. No, dicevo che mi, mi fermerei qui e darei la parola all'ambasciatore all Armellini, seguirei l'ordine di, di Locandina pregherei proprio per avere un dibattito più, più fluido e meno, meno pesante eh, di mantenerci attorno ai 15 minuti di, di contributo, insomma, poi magari per agevolare anche la, le, le domande se ce ne sono dal da pubblico. Quindi se l'ambasciatore Armellini è pronto passerei la palla a, a lui. Eccomi, buongiorno, mi sentite? Funziona? Sentiamo bene. Benissimo, perché ogni tanto sono dei problemi con l'audio, pare che la mia voce tenda a scomparire da questo computer, speriamo che questa volta succeda o succeda quantomeno. Ma io devo dire che la prima considerazione che mi viene in mente di fare è che sono sempre un po' stupito dalla perplessità con cui diciamo, il sistema internazionale, ma gli alleati della Turchia hanno accolto la sua. Sempre più forte presenza sulla scena come autonoma potenza portatrice dei suoi interessi nazionali Per molti anni, decenni, la Turchia è stato, come dire, lo stabile, e fedele difensore dell'equilibrio geopolitico dell'Europa attraverso la Nato, garantendo il suo fianco sud, senza, senza, senza nessun dubbio senza niente. Era un paese dalla democrazia perfetta, ma i militari ne assicuravano la stabilità e anche la fedeltà all'Alleanza Atlantica. Era un paese che si voleva laico, si richiamava la vita dell'Etaturca, e questo è evidentemente il punto fondamentale di quella dimensione politica della Turchia era anche il desiderio di entrare a far parte della Comunità Europea come lo si chiamava forse la crisi del negoziato tra la Turchia e l'Unione Europea difficoltà le di cui si sono trovati è al tempo stesso una metafora e una rappresentazione dell'impossibilità di quello scenario e della ragione per cui la Turchia una delle ragioni per cui la Turchia si è mostro questo la Turchia, la Turchia, la Turchia. La Turchia scusa, alle altre... puoi alzare un pochino la voce chiedo scusa Antonio se ti interrompo, se puoi alzare un pochino la voce si sente molto basso è, è... Adesso funziona meglio? Un pochino, meglio. sì. Se vicino al microfono, forse, sì. Purtroppo devo vedere se riesco ad alzare il volume, ma so che c'è un problema. Cercherò di avvicinarmi di più. Adesso va meglio? Sì, allora. grazie. Io ricordo, tra l'altro in particolare, come durante la stagione del, del premuro, del lungo e complicato negoziato, sul, eh, sulle forze nucleari intermedie i, i nodi negoziali risolti e complessi erano moltissimi ma il fianco sul garantito la Turchia era sempre un elemento assolutamente necessario. crolla il muro cambiano gli equilibri complessivi in Europa e cambia anche la prospettiva della Turchia che come dire, è l'alleato fedele di una realtà che si affronta una sua ben diversa configurazione quello che succede alla NATO un altro discorso, ma certamente quello è un problema ancora in divenire con il quale ci siamo confrontati. Per la Turchia si apre probabilmente anche, credo che all'epoca uno degli posti di presa in considerazione si apre la possibilità di svolgere un ruolo di proiezione di influenza in quella che era tradizionalmente una delle parti dove la Turchia aveva presente influenza, quella delle ex repubbliche sovietiche nell'area caucasica. Tutto questo avrebbe avuto un senso, avrebbe avuto un senso immaginare una Nato, dire, nos", di una presenza della Nato verso quelle repubbliche in chiave con l'idea di loro autonomizzazione e di stabilire rapporti diversi. Questa ipotesi non, non va avanti per una serie di ragioni, forse perché tra l'altro da parte degli alleati occidentali non viene colta fino in fondo la prospettiva che si poneva di avere una mano in quella parte dell'ex Unione Sovietica che era periferica sì, ma, ma anche strategicamente molto importante, poi le cose vanno diversamente, quindi tornano sostanzialmente nelle mani di vecchi satrapi che si vestono di nuovi con, con, con nuovi vestimenti, ma insomma tutto si muove in una Allora, la domanda che io, che io mi pongo: ma col crollo del Muro, la ridefinizione dei rapporti di forza all'interno dell'Europa l'evoluzione del discorso europeo in maniera completamente opposta a quella che era venuta fino a quel momento perché non, dovrebbe la, non avrebbe dovuto la Turchia in una situazione in cui tutti gli equilibri andavano ridefinendosi non pensato anche a ridefinire il suo cioè se, se noi in Europa abbiamo inserito nella nostra dimensione politica i vecchi paesi dell'Europa centrale e orientale quindi dando alla dimensione europea una diversa connotazione, ma forse è, la Turchia non avendo poi tra l'altro un ancoraggio europeo avendo un ancoraggio europeo sempre più tenue perché non rivolgersi a quella che era uguale area storia di presenza, in altre parole da una parte cambia il muro e noi ridisegniamo la geografia politica dell'Europa dell dall'altra parte perché non deve cambiare Sykes-Picot perché la Turchia non deve ridefinire quella carta di influenza geopolitica del mondo della quale era, era parte quindi il ritorno sulla scena di una Turchia aggressiva e nazionalista nella sua area di influenza tradizionale A me sembra abbastanza col termine con una delle possibili evoluzioni di questo terzo. tanto più che la dimensione, tra virgolette, europea della stessa, quella turchiana, in qualche modo, entra in crisi, entra in crisi perché la, la, la, lo scenario politico cambia e perché fra l'altro da parte europea il discorso si fa molto più complicato. Eh, un, un paese che si ritiene un grande paese, che ha un negoziato difficile, al quale gli si oppone il fatto che non si vogliono avere in Europa troppi musulmani, beh, viene confrontato, per dire la maniera molto molto banale, viene confrontato con una impossibilità di portare avanti un ragionamento che era quello, fra l'altro, della forzatura che aveva portato alla creazione della Turchia moderna, che apre molto le prospettive di un diverso, di un diverso ragionamento politico che dà spazio e potenza e che, fra l'altro, ha funzionato. La Turchia, la Turchia in, in Siria, la Turchia in Libia sono... Il recupero di una posizione storica che avevamo tutti dimenticato, no? cioè, tutti pensavamo che dire, tutto questo fosse cambiato per sempre. In realtà, per sempre non cambia nulla, tutto è cambiato in Europa, cambia anche questa parte del Mediterraneo, così come per la Russia, per Russia e la Turchia, per se rientrano a pieno titolo in una parte del mondo nella quale hanno avuto un ruolo di grande importanza. Turchia di Turchia. Allora, che questo <coughs> potesse essere fatto in una chiave. Di solidarietà occidentale complessiva è certamente possibile ma non è accaduto non è accaduto non solo e non tanto credo per la volontà della turchia ma anche per la difficoltà da parte occidentale di prendere in considerazione la turchia sotto questo punto di vista come parte dell affidabile, dell affidabile serio quindi quello che accade del quale noi molto molto ci preoccupiamo è anche eh, figlio probabilmente di una disattenzione, di una disattenzione, se posso dire, di un filo di arroganza da parte nostra. Del resto, come dire, quello, come dire fa, faccio una, una piccola notazione se volete volutamente provocatoria. Insomma, i in generali erano veramente così tanto meglio di Erdogan, adesso, dal, dal punto di vista della legittimazione democratica, non sono tanto sicuro. Certamente Erdogan sta seguendo una linea. Che, ne, che meno con termine agli interessi che noi avevamo in quella parte del mondo che noi vedevamo di quella che c'era cioè, insomma Erdogan non è un, un nemico necessariamente dell'Occidente secondo me è portatore di interessi che sono proprio poi in funzione di una sua scelta politica molto precisa con la quale noi dobbiamo fare i conti che contrastare non serve a granché in realtà anche perché, come, come, come attore regionale quello che abbia un, un suo ruolo è, un, è, una, è una posizione attenziale. tra l'altro noi Viviamo ancora nell'Europa continentale nella speranza, ma alcuni sostengono l'illusione, io, io personalmente penso nella determinazione di mantenere un assetto multilaterale stabile di controllo dei nostri equilibri. Il Medio Oriente è un discorso diverso, c'è un interlocutore legale molto importante, la Turchia fra l'altro è un contrattare anche la Russia, ancora Il rapporto con la Grecia, sì, certo, vabbè, questo è, è anche questo Il figlio problemi che si sono posti con la dissoluzione del vecchio impero, credo che non sarà, non sarà facile superarlo, però è, è da tempo oramai che una sorta come dire, di disequilibrio stabile fra i due paesi si è, si è creato. Cinco mi sembra che è una delle tante rappresentazioni fra l'altro di un paese che si muove con, in maniera non solo determinata ma che ritiene legittima in quella che era, era la sua area di, di influenza tradizionale e la continua ad essere, poi il fatto che a Cipro prenda fuori il gas e il petrolio rende naturalmente tutto molto molto distanciato. Ma io non credo che la Turchia farà la guerra né, né con la Grecia né con il Cipro. Il problema è per noi di capire che cosa noi vogliamo fare con questa Turchia. Vogliamo continuare a tenerla un, un partner sempre più ostile, negozi missili con i russi, negozi missili con i russi, ma questo mh, impedisce di avere l'F-35, ma non necessariamente gli deve impedire di essere un paese con il quale noi abbiamo una partnership che muta di metodologia e di strumenti, ma non necessariamente di qualità complessiva. La Turchia resta, resta un paese, tra virgolette, con termine all'Occidente con una sua forte dimensione. Erdogan, io di, di, di, sono tutt'altro con l'esperto della Turchia, l ho, l ho, però l'ha anche attraversata tutta, da, da est a ovest attraverso le zone, le zone rurali del paese e ci si rende conto che questa tanta difficoltà quindi è la base tra l'altro del, del potere di Erdogan che c'è, poi se noi siamo democratici non possiamo dimenticarci del ruoto che non il voto rurale di non certezza. Quindi io sono colpito, che posso dire, dall'allarme generale rispetto a una Turchia diversa, che a me tanto diversa non sembra. Mi sembra che la Turchia segua un percorso. Tutto sommato abbastanza in linea con una delle visioni di se sì stessa, con la quale noi dobbiamo imparare a convivere, non dimenticando che questo paese, nei vuoti che si sono aperti, nel equilibrio bipolare non c'è più, un bipolare una regione perduta. Le potenze regionali hanno un ruolo, la Turchia un ruolo, forse, ora di capire che con questa bisogna parlare. Non ci piace tanto Erdogan? ma eh, dobbiamo fare i conti con il fatto che è democraticamente eletto, è pure con i libri del sistema, e così dobbiamo lavorare. Grazie a lei ambasciatore Armellini, purtroppo il, il suono era abbastanza basso ma per quello che siamo a meno, personalmente sono riuscita a captare, è stato un, un contributo senza dubbio interessante oggettivo e da grande conoscitore, insomma qual è delle dinamiche diplomatiche. Mi dispiace, spero di riuscire perché non riesco proprio a ad avvicinare questa macchina ancora, vediamo un po'. Va bene, grazie. Passerei la parola adesso a Lorenzo Marinone, Marinone, ricercatore di Cesi. Grazie, grazie mille. Grazie per l'invito. Io innanzitutto vorrei, vorrei partire da questa considerazione. Credo che non bisogna commettere l'errore, di pensare che quello che sta succedendo in questi ultimi anni, sia e quindi questo ruolo più assertivo della Turchia, questo ritorno della Turchia in forza sulla, sulla scena mediterranea e mediorientale, sia qualcosa eh, esclusivamente legato a Erdogan alla stagione della KP. Eh, perché è facile. Con tendere a pensare questa cosa perché la stagione politica di Erdogan è stata lunghissima, eh, siamo, stiamo andando verso i vent'anni di, di AKP al potere, eh, la personalizzazione del potere da parte di Erdogan, l'impronta che ha dato eh, a tutti i livelli alla cioè, politica turca è, è impressionante, non credo che ci sia un altro modo per definirla, a prescindere dal giudizio che poi uno può voler dare nello specifico, ma ecco, eh, certamente ha, ha, ha forgiato questa nuova Turchia, in qualche modo la sta ancora forgiando. Però eh, quello che si è trovato di fronte è uno scenario dove eh, sono venuti e stanno ancora avvenendo, sono tuttora in corso, dei cambiamenti strutturali. E questi cambiamenti strutturali, eh, è stato già, già ricordato prima, si, eh, L'espressione se viene riformata l'Europa, l'idea stessa di Europa perché cade il muro, perché ci sono degli sconvolgimenti, perché la Turchia non dovrebbe poter pensare di eh, modificare saix Questa è certamente una, una considerazione basilare da cui non si può prescindere. Eh, stiamo parlando dal nostro punto di vista di Mediterraneo, dal punto di vista turco, stiamo parlando del suo vicinato eh, ai confini esattamente ai confini territoriali, quindi una zona che è ovviamente eh, fra le, le aree prioritarie della Turchia e non può non essere. Eh, C'è stata la crisi siriana, una crisi siriana dove innanzitutto quello che eh, è successo è un'area di instabilità enorme a ridosso della Turchia eh, che agita alcuni dei temi eh, più importanti eh, tradizionalmente per la politica estera turca. Uno studi la questione kurda, una questione kurda che eh, non è certo eh, qualcosa di attinente soltanto alla stagione di Erdogan, e il rapporto con le varie realtà kurde è qualcosa che prescinde dal, dall'impronta, dall'approccio dall che ha, ha voluto seguire la KP, che peraltro è stato estremamente variegato. Quindi ecco, eh, non bisogna pensare che quelle che sono le possibilità che si sono aperte per le realtà kurde siriane eh, o altrove nella regione, sia qualcosa che non andrà a interessare a impattare fortemente sulla politica estera-turchia nel prossimo futuro. Il fatto stesso che siano saltati degli equilibri eh, per un tema cos così importante che dal punto di vista turco è un problema di, di, principalmente anche di sicurezza interna, eh, obbliga la Turchia ad occuparsene in qualche modo. E quindi rende questo un, un canale che strutturalmente sarà presente all'interno dell'azione delle anche dei prossimi governi, a prescindere dalla KP di Erdogan. Eh, la crisi siriana ha eh, portato un altro cambiamento molto importante, eh, cioè il fatto che dal punto di vista turco adesso la Russia non è semplicemente un vicino eh, settentrionale, ma è anche un vicino meridionale, perché la presenza eh, russa scusate, in, in Siria è di nuovo qualcosa che eh, diciamo, non, ha, non, ha un breve, non ha un respiro breve, per quanto l'impronta eh, russa possa essere poi eh, rimodulata in un certo modo, l'influenza che eserciterà sulla Siria può ancora prendere traiettorie anche molto diverse, ma è difficile a oggi immagin immaginare una Siria e un equilibrio comunque regionale che prescinda, come prescindeva in precedenza, dalla Russia. Eh, ritrovarsi eh, una Russia a nord e a sud, e, e sempre di più anche in altre parti del Mediterraneo, sicuramente è qualcosa di cui la Turchia deve fare i conti. Eh, il come, il, il rapporto specifico con la Russia, questo è un altro, è un altro eh, paio di maniche, ovviamente. Eh, un altro cambiamento eh, strutturale che abbiamo visto: eh, noi abbiamo una regione in cui ci sono, eh, sono saltati per cui eh, le monarchie del Golfo sono ritornate in forza a cercare di proiettare un loro ordine regionale. Il discorso Sykes-Picot vale per la Turchia, ma vale anche per tutta una serie di altre potenze regionali. Eh, in questo senso ovviamente la, la, la competizione, i driver di competizione sono, si sono moltiplicati enormemente e eh, dal punto di vista della Turchia eh, quello che è stato fatto nell'ultimo decennio è cogliere l'opportunità eh, presentata dalle primavere arabe per cercare di inserirsi attraverso un canale molto preciso in questi cambiamenti eh, strutturali che attraversavano la regione. E di fatto quello che, si sta, eh, quello che si sta prefigurando e che continua a essere tale è una Turchia che cerca di ergersi comunque a paladina eh, diciamo, di determinate istanze. Eh, Passatemi il termine rivoluzionario, cioè contro lo status quo. Eh, lo ha fatto nei, nelle prime battute della primavera araba, eh, lo continua a fare attraverso diversi strumenti, di soft power o meno, eh, ed è diciamo l'asse principale attorno al quale, almeno quello più appariscente, si è strutturata la, la, la competizione con eh, l'Arabia Saudita e con gli Emirati al Arabi Uniti. Eh, si basa eh, questa posizione turca su eh, alcuni assunti e alcune condizioni che sono tuttora presenti. Eh, le primavere arabe sono nate per motivi che tutti quanti conosciamo, economici, sociali, interni di in diversi paesi arabi. I problemi sono ancora lì. Le problemi sono ancora lì. In questi ultimissimi anni abbiamo visto di nuovo una serie di proteste, di stagioni, di, eh, di protesta importanti. Pensiamo all'Algeria... Eh, Pensiamo alla Giordania, anche se viene lasciata sempre più da parte. Pensiamo a Libano e Iraq, che sono eh, dei paesi dove si sta mettendo in discussione anche quelli che sono i principali driver di influenza di un'altra grande potenza regionale, che è l'Iran. Ecco, da questa situazione eh, la Turchia ha ancora eh, da approfittare. Ed è eh, vista la il, il multipolarismo, che è ormai una caratteristica della regione, Sempre più accentuato, eh, la Turchia assolutamente avrà questi, questi punti di accesso in diversi paesi che gli si paleseranno davanti. Eh, da ultimo, un'ultima riflessione che volevo fare: sì, certamente, certamente la Turchia appare ehm, oggi molto isolata. E, è, è piuttosto semplice pensare che ci sia una, un fronte piuttosto vasto eh, di potenze regionali eh, sia dal lato arabo sia dalla sponda europea del Mediterraneo che si contrappongono alla Turchia. Ecco, eh, io contesto l'idea che questo sia un fronte, eh, che si possa proprio definire come un fronte. Eh, ci sono paesi che eh, hanno interessi completamente divergenti, paesi che per quanto possono essere, eh, possono essere andati a braccetto su una pluralità di temi, anche recentemente, Fanno vedere sempre di più delle difficoltà a eh, coordinare le loro politiche, eh, un caso su tutti Arabia Saudita e Emirati. Eh, quindi, quella che era una posizione egemonica dell'Arabia Saudita è messa in discussione non soltanto dalle grandi potenze regionali, ma anche da, poten da medi potenze, e questo è un altro dato di cui, di cui bisogna tener conto. Ecco, in questo contesto è vero che la Turchia è piuttosto eh, marginalizzata adesso e che quindi questo sicuramente la sta spingendo a utilizzare degli strumenti molto assertivi, dall'altro lato però eh, non bisogna, secondo me, correre l'errore, di eh, pensare che chi si oppone alla Turchia riesca a sviluppare un'azione coerente e quindi anche da questo punto di vista io eh, credo che ad Ankara rimarrà sempre qualche carta da giocare proprio eh, sulle differenze di obiettivi e di priorità di quelli che, almeno nominalmente adesso, sembrano essere tutti quanti i suoi rivali. E concluderei qua per il momento. Grazie. Grazie Lorenzo. Sì, certamente la Turchia è un attore che è sempre più isolato, ma come aveva anche anticipato in precedenza l'ambasciatore, soffre di un grosso problema di credibilità e di fiducia reciproca, riscontrabile no? eh, sia a livello regionale che nel, nel dialogo con l'Unione Europea. Per cui è veramente eh, difficile nel momento in cui la, la, la, le dinamiche politiche sono appunto personalizzate, riuscire ad accordare piena fiducia al, al, al leader in testa. Eh, proprio perché abbiamo passato di, parlato di Medio Oriente, passerei la parola a Fabio Nicolucci, che è esperto di sicurezza, appunto, di questioni mediorientali. Sì, buongiorno. Eh, per amor di discussione mi sentite, sì? sì Perfetto. per amor di discussione interloquisco <coughs> un pochino <coughs> scusate, con Lorenzo e, non, eh, e forse anche con te Valeria mi permetto di darti e tu ti conosco di fama, so che sei molto esperta di Turchia, cosa che io non sono se non è indirettamente sul Medio Oriente però questo ci aiuta a capire alcune dinamiche eh, faccio una premessa eh, una, grande, eh, una, una gran parte della nostra, il nostro intendo europea e occidentale, difficoltà a comprendere le dinamiche medio è basata sul tipo di analisi che noi adottiamo. Il Oriente è una regione particolare, molto interdipendente e molto strutturata anche su fatti storici che riemergono. Nel caso della Turchia questo è molto, eh, è molto significativo. E quindi un approccio storicistico è assolutamente da premiare, è realistico, è assolutamente da premiare, cosa che negli ultimi anni, per difetti di propaganda, per altre ragioni, non abbiamo avuto. Quando questo approccio, secondo me, viene abbandonato, eh, ecco che lì abbiamo difficoltà a capire come mai spuntino, eh, per esempio nella Turchia, che ha sempre avuto eh, un, due anime, eh, una laica like europea, perché è stata anche una potenza europea, è arrivata alla potenza, alla, alla, alla, alle porte di Vienna, facendo creare il croissant che è il festeggiamento a mezzaluna per l'arresto dei turchi, il dolce fatto per festeggiare l'arresto dei turchi alle porte di Vienna nel 1683, e, e ha governato i Balcani, per, per, come sappiamo, per, tanti, per qualche secolo, ha sempre avuto una parte europea e laica, e così come ha sempre avuto una parte ottomana, quindi anche la parte kemalista non è che spunti dal nulla. È una delle due anime... Di questa grande identità ottomana nella quale la parte laico europea, la parte più diciamo neottomana che è venuta fuori con la K eh, giocano la loro dialettica, che c'è stata anche prima della K. Eh, quindi, diciamo sono fattori strutturali, e adesso sta venendo fuori per quanto riguarda la Turchia. Eh, l'anima neottomana, fra l'altro con un un'elaborazione perché è, questa definizione è di Ahmed Davdoglu, cioè l'ex ministro degli esteri, poi primo ministro, credo non, non mi ricordo bene, ma insomma ha scritto un importante libro uh, nel 2000 che è poi la base poi della, del ragionamento di Erdogan, quindi ehm, eh, attenzione a eh, vederla solo in termini diciamo non strutturali. Chiusa la porta europea, questo è stato un grande contributo, si è spinto e non più, non più come dire, centrale e, e sufficientemente surrogante l'identità atlantica, la Turchia ha sempre... quella parte, quell'identità europea e laica ha perso forza, la Nato ha perso... la l'identità atlantica ha perso forza e, e quindi ha acquistato forza l'altra anima, diciamo, l'altra faccia della Turchia. E su questo la K ha costruito un... che cosa ha costruito? Eh, una presenza regionale molto importante, sempre più decisiva, eh, che, eh, ed è politica, ed è identitaria non è solamente economica quindi la regione di eh, corrobora ma non, non spiega molte, eh, molte cose. Io la vedo così per essere sintetici la vedo una proiezione diciamo, eh, esistenziale su tre assi eh, un asse eh, panislamico cioè un'identità che, eh, che si fa forte di una proiezione eh, islamica, dell'identità islamica della Turchia. E questo lo si vede, eh, lo si vede per esempio, nella, nella, grande, eh, nella grande proiezione che ha verso Gerusalemme, parlo di Gerusalemme come, come città, eh, attraverso fondazioni Mirasimir, per esempio, Tika, eh, c'è un centro culturale turco molto attivo a Gerusalemme Est, eh, alla Zaha Street, eh, che eh, sta competendo e eh, una presenza eh, nella striscia di Gaza con il welfare, che è un po' l'altra faccia della sua proiezione, eh, che sostanzia e corrobra, come tutte le grandi proiezioni, quella militare, e lo si vede nel Sahel, io lavoro in Mali, eh, a Bamako, spuntano le moschee come funghi, al Marif, cioè la fondazione, eh, educatrice, eh, educativa turca ha ben 21 centri in Mali e eh, spuntano moschea finanziaria della Turchia molto più che gli, Arab gli Emirati Arabi Uniti e che l'Arabia Saudita con quale c'è competizione su cui poi cerco di arrivare quindi la cosa che diciamo non è una cosa che si limita eh, e si limita alla Siria dove è più di vicinato ma è una cosa pan, eh, pan islamica e lo si vede nel punto simbolico della proiezione su Israele con quale non a caso c'è stato uno scontro e una rottura di una ventennale, trentennale alleanza anche, anche militare con la ma, eh, Mavi Marmar del 2010 l'incidente della flottiglia, non so se vi ricordate ma diciamo era preceduto da scricchiolì di questa grande alleanza che ha causato un grande problema eh, per tutti noi e che si sì, vedendo gli idrocarburi, che tu mi citi eh, Israele, Egitto, Emirati e Grecia da una parte contro la Turchia, è esattamente, esattamente quello che sta succedendo con la formazione di un altro blocco, dall'altra parte su cui arrivo. Quindi la presenza in, a Gerusalemme e nella striscia di Gaza e come partner privilegiato di Hamas, per esempio, è fatta in competizione stretta con l'Iran ed è una competizione che la Turchia sta vincendo, perché l'Iran adesso ha... Più o meno, poco meno, solo il jihad islamico come, come parte diretta. Eh, e questo avviene con i soldi catarioti, che è l'altra dimensione. La Turchia io non la vedo così isolata. Eh, sta costruendo, diciamo, quello che è successo eh, nel Medio Oriente, è il crollo, dopo la guerra fredda, il crollo dell'ordine regionale, un po' come è avvenuto in Europa. Qui è avvenuto con le guerre, perché il sistema è molto più instabile. Eh, ci sono state le prime, cosiddette primavere arabe eh, che sono state una crisi di, di tutta la rappresentanza come era concepita l'uomo forte e, e lo scambio stabilità con l'occidente è venuto meno la funzione regolatrice degli Stati Uniti adesso non entriamo in una discussione se volete poi ne approfondiamo in una discussione ma cioè, eh, soprattutto l'intervento in Iraq che ha eh, diciamo rotto l'assedio eh, che era stato costruito il containment all'Iran che è arrivato essendo il paese a maggioranza sciita eh, appunto poi eh, permetterà all'Iran una proiezione che oggi sta arrivando fino a, al Mediterraneo attraverso la Siria, gli Elawiti e Bashar al-Assad. Questo è stato l'elemento che ha impaurito l'Arabia Saudita che era il campione, eh, il campione in carica dei Sunniti e su questa rendita, con il rapporto privilegiato con eh, gli Stati Uniti eh, gestiva come campione regionale eh, parte della stabilità che non era affidata a Israele si è impaurita e ha costituito una narrazione di sciiti contro, soprattutto dopo l'Iraq, sciiti contro sunniti. Dentro questa narrazione però, non facendo, diciamo, non venendo, eh, non vincendo la guerra, perché poi sono scoppiate una serie di guerre per cura con l'Iran, Yemen, Siria, eh, dove la guerra civile interna è poi evoluta in una guerra regionale, dentro la guerra civile, quindi varie guerre, poi c'è stato lo Stato Islamico, che paradossalmente, lo metto lì come notazione, ha come programma, Castral Hudud, cioè spaccare confini, cioè l'identità, e non sto dicendo che la Turchia finanzia lo Stato islamico, eh, ha finanziato lo Stato islamico, nonostante i, le bizzarrie del figlio, ma il programma di ridiscutere Sex Picot è un programma dell'ISIS anche. Ed è un programma sulla quale c'è un'identità indiretta e involontaria, diciamo, di vedute con la Turchia, che recupera una visione neo-ottomana di quell'accordo che lo, la spogliava delle, di tutto il Medio Oriente e il Mediterraneo. E questo è un punto che aiuta a capire alcune dinamiche nel Levante. Ehm, quando l'Arabia Saudita ha raccontato che, che questo avveniva per colpa dell'Iran, e quindi la guerra eh, sciiti-sunniti, ha dato una proiezione ideologica che non ha spiegato tutta la realtà, e quindi è in difficoltà. Questo ha permesso una competizione dentro il campo del sunnismo. Adesso arrivo alla Turchia, scusate tutto questo, questo, questo scenario, ma è importante perché sono trend pluridecennali, che è quello che spiega poi quello che sta succedendo oggi perché altrimenti non si capirebbe perché la, Libia arriva in, e la Turchia arriva in Libia, che è diciamo, un game changer di non, non da poco conto, che però è preceduto da una presenza nel Sahel dai, di ormai 15-20 anni, perché il Sahel, come abbiamo capito, forse l'Italia lo sta capendo, è la porta e la base su cui si legge poi la proiezione ne, ne, in Libia e sulle coste del sud Mediterraneo. Ehm, quello che è successo, è che eh, si è aperta una competizione dentro il sunnismo nella definizione di questo nuovo ordine regionale il Qatar ha sfidato l'Arabia Saudita la quale ha risposto da, da par suo due assedi, non uno ha costruito un blocco con il ehm, eh, dual ISAR cioè gli stati dell'assedio dal 2017 in, ha rotto i rapporti diplomatici con il Qatar eh, è il secondo assedio fra l'altro eh, precede anche un tentativo del Qatar parliamo dell'inizio del 2000, 2003 se non mi sbaglio di tentare con allora Gheddafi di, di far fuori Saud e di spaccare l'Arabia Saudita, quindi è una competizione anche qui di lungo periodo ed è giusto, tutti l'hanno messo in evidenza tutti i relatori che bisogna guardare a fattori un pochino più strutturali se non si è colti di sorpresa Questi sono quelli che spiegano dinamiche altrimenti abbastanza incomprensibili insomma il Qatar è in competizione eh, con l'Arabia Saudita, una rinnovata competizione con l'Arabia Saudita, la Turchia ha dal Qatar un fortissimo appoggio il Qatar ha finanziato nel 2018 una prima eh, caduta della lira eh, per sanzioni americane, l'ha rifinanziata adesso, credo a maggio, proprio a fine di maggio, eh, per eh, diciamo, sostenere eh, le difficoltà economiche di questo grande paese, che però come la Russia proietta più potenza di quella economica, più militare che economica, e diciamo, su questo si potrebbero fare un po' di politiche, e lo con 15 miliardi di dollari ha allargato il prezzo, adesso non vorrei allenare tutti i dettagli, ma insomma l'alleanza fra Qatar, eh, che è stato sostenuto dalla Turchia quando nel 2017 l'Arabia Saudita ha rotto, e, e la Turchia è molto forte, questo ha portato al tentativo di formazione di due blocchi sunniti contrapposti, uno Qatar, Turchia, Malesia e Pakistan. Io guardo Al Jazeera tutti i giorni, da mesi, da anni, oramai, perché è interessante per capire. Beh, io mi, sa, mi chiedevo, prima di ragionare su queste cose, anche per il seminario, come mai intervistano per ore, eh, credo che siamo alla diciassettesima esima puntata, eh, Moatir, cioè il leader malese Al Jazeera. Adesso me lo spiego, perché c'è un, un rapporto che stanno costruendo eh, di, di intelligence, di, di sostegno, fra un, questo nuovo quartetto sunnita che sfida il vecchio quartetto cioè il campione in carica Arabia Saudita con gli Emirati, l'Egitto e eh, Emirati, Arabi Uniti e l'Egitto. Eh, che cosa ha fatto la definizione di questi due? Quindi, la, diciamo, la Turchia è molto da prendere molto più seriamente, molto più strutturale la sua proiezione. Ecco, questo intendo dire. Questo, arrivo a conclusione, è una cosa molto seria, perché eh, ha delle, delle basi di forza, fra l'altro il Pakistan era eh, era mh, tradizionalmente alleato del, del, dell'Arabia Saudita, si sa, sta allontanando perché l'India è molto vicina a Israele, la quale Israele è, è molto vicina a Bin Salman, e ha bisogno di Bin Salman perché nella lettura dell'Iran come nemico esistenziale. Quindi tutto questo gioco di scacchiere, tutto questo riordinamento del, dello scacchiere medio orientale, perché stanno finendo le guerre bisognerà arrivare a una yalta, è una cosa su cui noi italiani e, e europei dobbiamo decidere se intervenire con delle proposte oppure lasciar fare agli attori interni che si stanno organizzando eh, con questi due sottosistemi, che hanno un effetto però, grazie agli errori di Trump sull'Iran, eh, stanno, stanno dando un grande ruolo eh, al patto di Shanghai, Cina-Russia, quindi la Russia potrebbe essere, diventare con la Turchia un broker, in Libia e la partita secondo me sarà doppia, cioè, eh, in Libia la, la, la Russia sta eh, difendendo Haftar, che contratterà una presenza in Siria, e le due partite saranno, si, si chiuderanno allo stesso modo. È una doppia partita libico-siriana che probabilmente potrebbe vedere il sacrificio di Bashar al-Assad da una parte e, e l'abbandono di Haftar, della Russia, eh, verso Serraj dall'altra. Eh, non so, è un'ipotesi, vediamo. Ma comunque si stanno disegnando degli equilibri molto più complessi, nella quale Turchia. Gioca su fattori strutturali con una, certa, con una certa forza. Ecco, Non va sottovalutata. Ricordiamo la liberazione Silvia Romano, avvenuta grazie ai servizi segreti turchi, che nell'Africa dell'Est, oltre che quella dell'Ovest, sono molto presenti, molto più di noi, in zone dove noi eravamo eh, rilevanti. Quindi ecco, eh, questo è secondo me lo scenario nel quale si muove la Turchia e il neo ottomanesimo. che naturalmente è vestito, poi Valeria forse lo puoi dire, è vero che la guardia d'onore adesso veste panni neo-ottomani, si è scoperto il, il, il turco ottomano nelle scuole, eh, c'è tutto, però è in funzione di, questa di questo prevalere dell'identità neo-ottomana, che non è neo-imperiale ma è neo-ottomana, cioè vede quel, le, il, il cortile mediterraneo, cioè l'area ex-ottomana, non più come un problema, un'area da evitare, guardando verso l'Europa, ma bensì un'area nel quale contare e spartirsi. E lo fa anche con una miniatura neo-islamica. Attenzione, perché la differenza, e concludo, con questo blocco, e questa è la mia analisi, il blocco diciamo, dei sunniti campioni uscenti sempre più deboli, avviene su una lettura dell'islam politico, mentre l'Arabia Saudita, l'Egitto, leggo l'Islam politico come eh, terroristi, parlo da, soprattutto della fratellanza musulmana, Qatar e Turchia, no, anche perché sono interessati al fatto che sfidino i regimi eh, assolutistici, molto più della Turchia di, di cui stiamo parlando, dittatoriali oppure eh, basati su una storia di famiglia come i Saud e, e, e Zayed. Eh, ma, eh, quella è la differenza e su quella poi c'è la narrativa anche della guerra in Libia quindi sono dinamiche profonde ideologiche eh, che sulle quali noi abbiamo ancora un deficit di analisi e guardiamo ancora eh, alla Turchia secondo me come un attore eh, con il quale noi abbiamo un rapporto privilegiato, ha abbandonato la scialuppa, forse anche per colpa nostra Ecco, mi fermerei qui, poi se volete possiamo elaborare ancora Grazie Fabio Nicolucci per lo spunto appunto di dibattito e di discussione. A questo proposito volevo ricordare appunto abbiamo fino adesso un, un commento nella sezione di domande e risposte per cui volevo esortare il pubblico per qualsiasi cosa di, di scrivere le proprie domande rivolte al relatore e poi a fine giro eh, tenderemo appunto a, a rispondere. Eh, vedo che Arturo è disconnesso, cioè non lo vedo più. No, ci sono, ci sono. Ah, eccolo. Quindi ti passerei subito, mi ero un po' spaventata. No, ero andata via l'immagine, scusate. Ti, ti passo subito la parola. Va bene, grazie, grazie Valeria. Naturalmente tutto quanto è stato detto è stato una sorta di filo rosso che, che forse un po' conduce alla mia expertise, che è naturalmente la Libia. però... Mi pare che molte molte cose siano già state dette e sono tutte centrate, in particolare no? Valeria si è concentrata su, su, sugli interessi della Turchia in questo, in questo momento, con particolare riferimento all'area uh, del Mediterraneo dell'Est. e Naturalmente nel Mediterraneo dell'Est c'è stato, da quando c'è stato questo accordo, um, a inizio, diciamo tra, tra dicembre e gennaio, si è concretizzato questo accordo con il governo di Al-Serraj, con il governo di no, Unità Nazionale. Um, come dire, le due crisi, la potenziale crisi nel Mediterraneo dell'Est con la crisi già effettiva uh, in Libia si sono in qualche maniera unite, saldate uh, si è creato un chiaro link e questo è stato proprio un desiderio una volontà dei turchi uh, di rendere evidente quali fossero i loro interessi in una partita più ampia uh, ma poi se parliamo di Turchia nelle, sulle sponda, sulla sponda diciamo sud del Mediterraneo in particolare in Libia, naturalmente, quanto detto dall'ambasciatore dall Arnellini, eh, il ricordo della costante storica che riemerge di una presenza eh, dei turchi nell'area è eh, come dire, storicamente, storicamente verificabile eh, da, eh, dalla, dalla presenza turca storica in Nord Africa e in Libia in particolare. Naturalmente eh, noi italiani siamo... siamo eh, scesi in Libia, diciamo così, nel 1911, facendo una guerra italo-turca. Quindi, come dire, sono sempre stati dei referenti nell'area, non sono mai scomparsi e il loro interesse, eh, e seppur magari in alcuni periodi storici è stato latente, eh, sicuramente è sempre stato presente. Ed è stato presente, fortemente presente, Uh, in epoca post Gheddafi, soprattutto dal punto di vista economico e poi si è trasformato con una serie di finestre di opportunità, di cui discuterò, uh, in, una, in una straordinaria opportunità politica che i turchi, che Erdogan è, sta, è stato capace di cogliere molto più di quanto non lo siano stati, stati capaci altre potenze e ogni riferimento all'Italia o all'Europa è puramente casuale. Uh, Marinone, uh, Ciao Lorenzo, ha ricordato come tutto ciò si sta inserendo in una sorta, in una serie di cambiamenti strutturali, senza i quali uh, l'azione turca nel Mediterraneo ma in Libia stessa non sarebbero, non sarebbero possibili. Uh, se pensiamo a che cos'era diciamo, il Mediterraneo fino a un decennio fa, uh, con una presenza costante degli Stati Uniti. Con, uh, con una capacità ancora di Washington sostanzialmente di dettare legge, cioè una, era una potenza ancora normativa, uh, decideva, decideva che cos'era legittimo e che cosa non era legittimo, che cosa fosse legittimo e che cosa non lo fosse, uh, non che questo gli desse come dire, una forza etica, tant'è che in Iraq uh, è chiaro che uh, questa, questa, questa legittimità era piegata agli interessi statunitensi, ma questo era il ruolo degli Stati Uniti. Beh, questo ruolo è venuto francamente meno e non è una novità dell'amministrazione Trump, ma sicuramente è una costante dalla seconda parte dell'amministrazione Bush fino a, a, fino, passando per Obama fino ad arrivare a Trump, seppure con, con stili molto diversi naturalmente tra le tre uh, amministrazioni. Però c'è indubbiamente una minor presenza degli Stati Uniti e quindi se non partiamo da questo presupposto sistemico eh, non comprendiamo come mai, come mai vi sia un'ascesa una degli attori regionali, una nuova conflittualità degli attori regionali, questa faglia che si è creata all'interno all del mondo musulmano eh, tra eh, diciamo i due fronti opposti, uno cappeggiato dall'Arabia Saudita con gli Emirati che forse però sono ancora più attivi dal punto di vista politico e militare di quanto non lo siano i Sauditi, che rimangono forse un riferimento più ideologico uh, che, che politico e dall'altra parte Turchia e Qatar uh, che hanno instaurato un asse che, che, che con uh, diversa, diversa forza lungo l'ultimo decennio però ha avuto un attivismo straordinario se guardiamo anche alle, alle forze reali di questi, di questi due paesi, la Turchia è naturalmente una potenza regionale importante in emergenza, ma è anche strutturalmente debole da alcuni punto di vista. L'economia sappiamo che, che è in fasi alternate, ma ha sempre creato grandi, grandi problemi. È una potenza invece, diciamo politica che ha una proiezione ideologica e qua vengo a Fabio Nicolucci che, che eh, ha naturalmente spiegato bene qual è l'identità attuale turca pan islamica e come si salda eh, all'interno di, di, di un quadro regionale quindi arrivando alla Libia che cosa che cosa possiamo aggiungere a, a quello che è stato eh, già detto sarò, sarò molto breve io, io penso che la Turchia che ha sempre tenuto come detto la Libia sott'occhio, che ha sempre avuto una, una, una importanza, la Libia nel, nel quadro degli interessi strategici turchi, abbia percepito come la caduta di Gheddafi potesse aprire una strada, una possibilità. E in particolare facendo leva all'inizio quasi unicamente sul blocco della fratellanza musulmana libica, fratellanza musulmana libica che è molto debole. Che è storicamente molto debole. Io sono sempre stato tra quelli che non era particolarmente allarmato dall'ascesa della fratellanza musulmana in Libia e non lo ero perché partiva da dei punti di debolezza la fratellanza musulmana libica. In partiva da dei punti di debolezza perché cosa fa la fratellanza musulmana in generale nelle aree dove ha avuto successo. Prendiamo il vicino Egitto perché ha avuto uno straordinario successo. tra diciamo, a perlomeno una, una primissima fase post-rivoluzionaria, post con l'ascesa di Mohammed Morsi, Beh, si sostituisce allo Stato. La fratellanza musulmana è dedita a opere assistenziali e in qualche, misura, in qualche misura fa proselitismo e assistenza dove lo Stato non arriva. Ma eh, lo Stato di Gheddafi, la Jamairia araba libica, era uno Stato inesistente dal punto di vista istituzionale, ma che aveva una grande capacità, soprattutto per mano di Gheddafi, di fare patronaggio, ossia di sost di sost sostanzialmente di dare una paghetta, di dare una paga alla, alla, alla popolazione e, e la Libia era un state, uno stato che basava tutto sulla rendita di idrocarburi e sulla ridistribuzione. Quindi, era già Gheddafi che faceva quell'opera che è tipica invece della fratellanza musulmana e per quello era piuttosto, piuttosto debole la fratellanza musulmana. Però i turchi ci hanno creduto fino, fino in fondo, hanno lavorato soprattutto con loro, ma poi sono stati capaci di allargare una serie di, di alleanze all'interno della Libia e in particolare in Tripolitania. E Tripolitania non, non a caso è, come dire, uno dei, dei, dei maggiori interessi anche per l'Italia sappiamo benissimo che i nostri maggiori interessi non risiedono in Cirenaica, uh, i flussi uh, sia diciamo, energetici, faccio eh, riferimento agli interessi dell'Eni, e naturalmente i flussi di uh, migranti, di persone e i traffici illeciti in buona parte passano sull'asse Fezzan-Tripolitania. Ed è qui che l'Italia uh, e l'Europa hanno... Uh, i in maggiori interessi, con un'eccezione della Francia, se noi andiamo a guardare il quadro degli interessi globali eh, in Libia, eh, Francia che è più proiettata geograficamente geo, uh, e geopoliticamente verso l'asse sunnita, rappresentato dall'Arabia Saudita, l'Egitto e, e gli Emirati, e che, ha, uh, una, che salda i propri interessi in Libia, uh, in Cirenaica soprattutto, uh, perché lì ci stanno gli investimenti della Total. Ed è lì che ha guardato fin da sempre il governo francese una volta che è caduto il, il, il governo di Gheddafi, Anzi, proprio come è nata la rivolta, la rivolta è nata anche su un certo grado di supporto esterno, indubbiamente la Francia fu tra, il governo francese di Sarkozy fu tra i maggiori sponsor dei rivoluzionari che, uh, diciamo, da Benghazi, dalle città della Cirenaica, si sollevavano contro, contro quelle della Tripolitana. Um, però il ruolo turco è emerso prepotentemente dall'anno scorso, da quando si è passati da una fase di uh, dialogo politico, seppur, uh, non dobbiamo uh, raccontarci falsità, in grande stallo, si è passati da quella fase, da una fase politica a una fase militare, quando Haftar ha sostanzialmente rifiutato eh, di sedersi al tavolo, ha rifiutato gli accordi che eh, la comunità internazionale, non senza ambiguità, gli aveva, gli aveva offerto e grandemente favorevoli, per cercare una sorta di all-in. Cioè io voglio assolutamente prendermi tutto. Eh, a quel punto eh, io penso l'Europa e l'Italia hanno commesso una serie di errori importanti. Uh, il primo, il, il, il fondamentale è stato quello di non aver saputo supportare uh, nella maniera corretta il governo di unità nazionale che invece aveva avuto con grande merito, secondo me, uh, e in particolare mi riferisco agli anni 2015-2016, la capacità di creare. Perché se vi ricordate noi eravamo sostanzialmente accusati, soprattutto dopo il 2014, quando si instaurò. Nella capitale a Tripoli, il vecchio Parlamento legato alla fratellanza musulmana, eravamo accusati di essere troppo amici, troppo legati agli islamisti, al governo islamista che risiedeva in Tripoli. Beh, per opera dell'Italia, della comunità internazionale, di un asse che si era creato ai tempi ancora eh, con gli Stati Uniti, siamo riusciti a instaurare un governo di unità nazionale. Uh, che non era più tacciabile di essere filo-islamico e quindi in qualche maniera l'Italia era stata capace di veicolare attraverso le Nazioni Unite e la comunità internazionale e anche con il supporto dell'Europa uh, un risultato che era assolutamente negli interessi italiani. Però quando abbiamo visto che Haftar diventava uh, nella vulgata, nella narrativa di Haftar stesso e delle altre potenze che lo supportavano, compresi gli amici francesi, l'uomo nuovo della Libia, il pacificatore, io non ci ho mai creduto, onestamente, abbiamo, abbiamo come, come dire, messo i piedi in due scarpe. E questo mettere i piedi in due scarpe in qualche maniera non ci ha avvantaggiato con il, il presunto nuovo uomo Haftar, perché Haftar naturalmente aveva dei padrini a cui doveva molto di più e che erano in grado di fornirgli molto di più. Uh, siamo in grado di fornire la quantità economica e il flusso economico che, è capace di fornire, che, che sono capaci di fornire gli Emirati Arabi? No. Siamo capaci di garantire gli armamenti che gli stanno garantendo e i mercenari che gli stanno garantendo i russi? Assolutamente no. Siamo in grado di fornirgli una, come dire, un, un background, un supporto politico ed intelligence come fanno gli egiziani? Assolutamente no. Siamo in grado di offrirgli un seggio alle Nazioni Unite uh, e, e, e supporti politici di vario tipo come hanno fatto i francesi? Assolutamente no. Quindi è stato, da, per, da, dalla mia prospettiva, un errore quello di spostarsi sull'asse sull filo-after o perlomeno di narrarci come una potenza neutrale in questo. E in questo vuoto che abbiamo contribuito a creare di supporto al governo dell'unità nazionale, nel momento in cui il povero Serraj uh, ci chiedeva un supporto forte, eh, soprattutto almeno politico. Io non dico che gli dovevamo dare le armi, è chiaro che l'Italia non è la Turchia da questo punto di vista, ma noi abbiamo fatto mancare addirittura il sostegno politico. E, ah, e uh, Serraj, il governo di unità nazionale, ha sposato la causa turca. A questo punto io penso che noi ci troviamo in una situazione molto complessa e difficile, per cui... Uh, uno, la palla dovrà tornare necessariamente, l'Italia che cosa deve fare? Deve lavorare perché la palla torni dal campo della guerra, guerreggiata a quello della, della, diciamo, della discussione politica. Non è facile, non, non siamo probabilmente in grado di farlo da solo questa operazione, dobbiamo farlo, farlo all'interno di un contesto. Le Nazioni Unite sono molto screditate e si dividono, sono frammentate in questo momento, io penso che sia bloccata un'azione italiana all'interno all delle Nazioni Unite, quindi penso tutto sommato che l'Europa debba essere, debba essere la casa corretta con la quale lavorare per avere una maggior forza politica. Rimane sempre un'ambiguità molto forte dei francesi, i francesi che si scaldano molto per la presenza uh, turca in, in, in Libia, ma che non si scaldano nella stessa maniera per la presenza di Wagner Group uh, e dei russi, a, diciamo a pochi, a pochi chilometri dalle, dalle sponde italiane. Quindi, naturalmente, c'è un problema. Però, penso che ci sia anche potenzialmente una convergenza con la Francia, con la Germania che si è assunta all'inizio dell'anno. Ma l'anno scorso, come percorso politico, si era, era eh, diciamo, assunta una responsabilità che è proprio quella di fare una, una sorta di mediazione europea. E la mediazione europea è stato un successo non tanto verso i risultati della conferenza di Berlino, evidente che non vi siano stati. Ma il successo era stato quello di prendere una leadership europea e riuscire a placare l'unilateralismo francese. Quindi noi da dobbiamo ripartire da questo, eh, continuare a lavorare e crederci. I turchi naturalmente non ce ne sbarazzeremo, ma è un problema per l'Italia e per l'Europa avere una Turchia così presente, eh, eh, vuoi per la migrazione, vuoi per i nostri interessi economici, eccetera, inutile negarlo. Eh, possiamo in qualche maniera tornare in gioco solamente se riusciamo ad avere un interesse europeo un po' più omogeneo e un po' più presente uh, in Libia. Io temo che questa sia l'unica strada e che la si debba per forza perseguire se l'Italia vuole tornare ad avere un ruolo e se l'Europa vuole avere un ruolo e non essere soggetta come dire, a manipolazioni, vuoi dei russi o vuoi dei, o vuoi dei, dei, dei turchi. Quindi la situazione secondo me è questa, è molto, molto complessa, abbiamo una responsabilità su questa diciamo, espansione turca nel, nel, nel Mediterraneo. Io penso però, tutto sommato, che anche il governo di unità nazionale, chiudo, anche il governo di unità nazionale eh, libico non voglia in qualche maniera legarsi mani e piedi ai turchi, eh, perché questo potrebbe in qualche maniera eh, trascinarlo a un conflitto molto più lungo e duraturo. Quindi, dovremmo, potremmo offrire una sponda perlomeno politica maggiore al governo di unità nazionale. E poi l'Italia con una capacità di dialogo che ha, di parlare anche con l'altra parte, perché naturalmente l'Egitto rimane un referente, perché con le potenze del Golfo possiamo parlare, riusciamo a parlare con i russi, però questa potenziale nostra posizione fatichiamo sempre a concretizzarla in politiche proattive. Quindi non basta essere nella posizione giusta, ma bisogna avere anche la capacità di dettare un'agenda politica. Grazie. Grazie a te Arturo, uh, siamo un po' con il tempo tirato, quindi passerei subito la parola al Presidente del Cespi, Piero Cassino. Va bene, mi sentite? Sì? Uh, beh, intanto grazie, io vi parlo dalla Camera perché è in corso il dibattito sul, sul decreto rilancio che sta per concludersi, quindi mi scuso anche se a un certo punto dov dovrò assentarmi per fare partecipare al voto finale. Spero di no, spero che il voto arrivi dopo le nostre conclusioni. Ma grazie intanto a tutti i partecipanti, ovviamente, al, al panel e a quelli che ci stanno ascoltando. Molte cose che sono state dette sono state, credo, di, di, di grande arricchimento e di grande interesse, quindi io non le riprendo. Eh, provo a fare un ragionamento per punti. Primo. Noi ci troviamo di fronte, quando parliamo della Turchia, a un grande paese. Un grande paese che ha una grande storia. Un grande paese che in virtù della grande storia si è sentito, dopo la prima guerra mondiale, sulla base degli accordi allora fatti, come dire, mutilato e per lungo tempo misconosciuto. Se non si parte da qui, io credo che non si molte delle cose che la Turchia fa non si capiscono. Un grande paese che ha una grande storia chiede, rivendica, qualche volta lo fa bene, qualche volta lo fa male, ma di essere riconosciuto per la storia che ha, per il ruolo che ha, per la funzione che ha avuto e che continua ad avere. Eh, questo tema, guardate, questo tema del riconoscimento vale per molti. Non si capisce quello che succede in Ungheria da anni se non si riflette su cosa ha rappresentato Trianon e gli accordi di Versailles nei confronti dell'Ungheria, di un paese che nel 1919 ha perso due terzi del territorio che aveva come regno d'Ungheria nell'impero austro-ungarico. Cito questo esempio perché è analogo, no? ci sono paesi che per dinamiche storico-politiche connesse alle guerre, agli accordi, alle tante cose che segnano la storia di una nazione, di un continente, hanno visto Cambiare la loro identità, la loro configurazione, la loro conformazione e in molti casi questo non ha prodotto diciamo, eh, sentimenti di frustrazione, di delusione o di eh, disconoscimento. In altri casi no. Ecco, la Turchia è un paese che rivendica di essere conosciuto per la storia che ha avuto. E questa è una prima considerazione, bisogna averla chiara. Non stiamo parlando di un paese marginale nella storia dell'Europa e del Mediterraneo, ma di un paese che ha fatto, ha contribuito alla storia dell'Europa e del Mediterraneo e che giustamente quindi rivendica di essere riconosciuto come tale. E questo al netto del, che si abbiano simpatia o no per Erdogan o non Erdogan. Questo è un tema che attraversa la classe dirigente turca tutta, eh? di qualsiasi colore politico. Seconda questione, la Turchia non solo rivendica questo ruolo, ma lo può fare perché è al centro di un'area, diciamo, strategica del mondo, di quelle aree che in linguaggio geopolitico si definiscono le cerniere del mondo. No? Se uno guarda la Turchia e guarda che cosa c'è intorno, capisce. Intanto la Turchia è il luogo dove si incontra Europa e Asia, si incontrano Islam e Occidente, si incontrano Est e Ovest, si incontrano tante cose. Ma poi se uno guarda attorno alla Turchia, è un'area caratterizzata negli ultimi vent'anni, trent'anni da continui conflitti di varia natura no. dal sud della ex Unione Sovietica oggi Russia investita dalla crisi Cecena e dalla crisi del separatismo di matrice islamica che ha investito quelle regioni, a tutta la vicenda caucasica, non c'è una sola nazione caucasica che non abbia oggi una parte del suo territorio occupato da un'altra nazione caucasica, ci sono Abbiamo presente tutti i temi dell'Ossetia, dell'Abkhazia eh, e, e via di questo passo. Eh, il, il, la Siria, eh, l'Iran e eh, l'Iraq, eh, che, che siamo, sono nel, nel lato orientale del confine turco. La vicenda curda, che attraversa diciamo, la, la vita di cinque nazioni, Turchia compresa. I rapporti storicamente conflittuali con la Grecia che stanno diciamo in una storia secolare e senza andare nei secoli indietro la guerra eh, greco-turca dell'inizio del dell Novecento del e cosa accade a Smirne e tutto quello che sappiamo e, e, e diciamo la vicenda cipriota no? quindi da questo punto di vista la Turchia sta al centro di un'area critica mh? di un'area cruciale per diciamo il melting pot culturale, religioso, etnico che si che, la, che caratterizza quest'area e, e, anche per questa ragione, piena di conflitti. Di un, me di un grande Medio Oriente un grande Mediterraneo che, dall'Iran al Marocco, oggi è un'area che è una sequenza di instabilità. L'Iran, l'Iraq, lo Yemen, la Siria, Djibouti, eh, eh, l'instabilità nel Libano, la condizione delicata dell'Egitto, la guerra in Libia, la situazione di instabilità in Algeria cioè no? sì, sono cose diverse il Sudan, sono cose diverse ma quello che è certo è che c'è un filo che connette questa enorme grande fascia che va dall'Iran allo stretto di Gibilterra, e questo filo è una condizione di criticità e di instabilità che in alcune situazioni si è tradotta in guerra, in altre in instabilità politica ma questo è e quindi la Turchia, che cosa? <ride> trovandosi a centro, in questa diciamo, collocazione geo, geopolitica e geofisica, e essendo un grande paese che in quest'area ha svolto un ruolo, una funzione, e addirittura l'ha tutta dominata, perché l'impero ottomano si estendeva esattamente su tutta questa fascia, è chiaro che punta a giocare un ruolo e ad esercitare una funzione. Terza considerazione. Il ruolo che la Turchia gioca oggi... Eh, ha, come dire, in una delle matrici, oltre a quelle che ho detto, nel grande errore europeo. Perché la Turchia a un certo punto, è stato detto, la Turchia per la sua storia e la complessità, eh, vede la, la, diciamo, la compresenza nella sua società di due anime: Di un'anima che guarda all'Europa e si sente europea, che si sente parte della storia europea, Nicolucci ha ricordato i due sedi di Vienna, ma non solo questo, diciamo, tante altre cose, no? e una parte che invece diciamo, guarda più a Oriente, diciamo così, in qualche modo. E a un certo punto la Turchia ha guardato l'Europa. E non solo ha guardato l'Europa, siccome la Turchia veniva da una condizione politica autocratica, regimi militari, eccetera, eccetera, l'Europa ha posto delle condizioni alla Turchia per poterla accogliere. No? La modifica del codice penale, la soppressione della pena di morte, una serie di regole sulla libertà di stampa e i diritti democratici e via di cosa. Che la Turchia ha accolto perché la Turchia ha cambiato molte delle sue leggi nella fase in cui c'era questa no, aspettativa e diciamo, percorso verso l'Europa. Poi a un certo punto l'Europa ha chiuso le porte. E ha chiuso le porte con un atto, secondo me, insensato. Intendiamoci, quando dico questo, non sto dicendo che una Turchia nell'Unione Europea sarebbe stato un partner facile, è eh, tutt'altro complicato, molto complicato. Tuttavia, voglio dire, nel momento in cui questo Paese è parte del continente europeo, nella sua parte meridionale del continente, ed è nella storia dell'Europa, e ha una proiezione mediterranea così strategica di un Mediterraneo che non è la frontiera sud dell'Europa, è sempre più la regione sud dell'Europa, per tutto quello che, le relazioni che abbiamo, aver chiuso le porte è stata una scelta, secondo me, sbagliata. Che è ovvio che a questo ne, ne è conseguita una scelta, come dire, corrispondente. Una Turchia che voleva venire in Europa e vede le porte chiuse, si cerca il suo spazio vitale in un altro modo. È molto semplice, non è che gli si può rimproverare, dice adesso Erdogan fa una politica neottomana. Eh vabbè, fa una politica neottomana perché lo abbiamo spinto lì, no? Quindi, in, in, in, in qualche modo. Quindi l'errore europeo è un errore che ha diciamo, spinto la Turchia a cercarsi uno spazio vitale in un altro modo. E questo spazio vitale se l'è cercato cercando di affermare il ruolo di una potenza regionale, di un player di cui non si può fare a meno e di un player che vuole quindi giocare un ruolo in tutti i dossier, cosa che sta facendo. Perché noi abbiamo, eh, è stato ricordato bene, le analisi sono state fatte da Nicolucci, da Varvelli, da, da tutti, noi abbiamo, la Turchia che gioca un ruolo leader nel mondo eh, arabo, giocando sullo scontro tra sciiti e Sunniti, e si candida no? come leader del, dello schieramento sunnita. Eh, abbiamo una Turchia che tende a eh, giocare il suo ruolo eh, nella Nato in modo del tutto diverso, cioè aprendo continuamente un rapporto con la Russia che, gli, che, con, che, la, che spinga la Nato a dover considerare in qualche modo la Turchia un soggetto importante in ogni caso, no? se non altro per il rischio che questo comporta. Eh, gioca una partita in Siria, gioca una partita in Libia. Eh, la presenza a Gibuti. Tu vai oggi a Gibuti e vedi una presenza turca fortissima. Il revamping della vicenda cipriota. Eh, le cose che diceva Nicolucci sulla la presenza attiva nello, nello scacchiere israelo-palestinese. Quindi, no, tutto questo, un, ognuna, ognuna di queste vicende, ha una sua dinamica, ma c'è un filo che li lega: cioè un paese che in modo assertivo si candida come player strategico eh, di cui non si può fare a meno nella regione, nella vastissima regione euromediterranea. Questo è. Questo. Questo, questo è. Sottolineo una cosa che fino adesso non è stata richiamata. La Turchia sta avendo anche una proiezione crescente verso l'Africa, soprattutto la costa orientale, e, e ha una presenza nei Balcani non, non marginale. Non L'autostrada marginale. Sarajevo-Belgrado è stata costruita da loro il ponte di Mostar no, è stato cofinanziato dall'Italia in parte, dalla Turchia no? quindi la ricostruzione del ponte di Mostar che come sappiamo ha un valore simbolico diciamo no, nella, nella storia, storia bosniaca. allora, da questo punto di vista io penso che bisogna fare i conti con questo, con questo paese fare i conti non significa condividere quello che la Turchia fa necessariamente Il fatto di avere un rapporto che come dire ogni volta valuti le scelte che la Turchia fa e in rapporto a un quadro di riferimento europeo si valuti come collocarsi nei rapporti di questo paese, ma è un grande paese. Questa è anche la ragione per cui il CESP ha deciso di istituire un osservatorio a Turchia, perché noi pensiamo che sia un paese che va continuamente seguito, monitorato e osservato, e ringrazio Valeria che, che guida il nostro osservatorio perché è un grande player ed è giusto che noi si abbia un'attenzione costante nei confronti di questo player, ripeto non condividendo tutto. ultime due considerazioni uh, il, il, la Giannotta ha ricordato che poi tutta questa profilo internazionale che eh, Erdogan ha dato alla Turchia, viene giocato molto nella politica interna. Chiarissimo. Non ho fatto a caso, all'inizio della mia riflessione, il riferimento a un paese che non si è sentito riconosciuto. Perché poi questo tema del nemico esterno si collega esattamente a quella percezione. No? Ovviamente è giocato strumentalmente, questo va da sé, però appunto, una Turchia che a lungo non si è sentita riconosciuta ha facilità come dire, a credere che tutto questo continui e che ci sia sempre un atteggiamento di ostilità della comunità internazionale. E chi guida il paese ha facilità a usare il tema del nemico esterno come un tema che poi no, viene giocato nella politica interna. Devo dire che Erdogan ha accentuato moltissimo la proiezione internazionale ancora più di prima dopo la sconfitta elettorale nelle elezioni amministrative di un anno fa. Quelle elezioni amministrative che noi abbiamo archiviato in fretta perché sono la dimostrazione della dialettica che, per, che percorre la società turca e anche del fatto che c'è un'alternativa laica e democratica in Turchia all'integralismo islamico, eh, eh, quella sconfitta ha indotto Erdogan a rafforzare una sua proiezione esterna per recuperare un consenso no, che internamente quelle elezioni amministrative avevano dimostrato essere incrinato. Quindi, dobbiamo saperlo. Naturalmente, tutto questo non ci deve far. Non, tutte mie, queste mie considerazioni non possono, come dire, però portarci a non vedere i problemi politici che, in po', che diciamo solleva la gestione politica interna da parte dell'attuale leadership. Perché la Turchia è uno dei tanti casi, ormai ce ne sono più di uno, di una democrazia che ha tratti liberali, cioè di un paese che ha tutti diciamo, gli aspetti fondamentali di, una, di un regime democratico, un Parlamento delle elezioni, il pluralismo politico il pluralismo sindacale l'informazione la magistratura soi design indipendente, ma poi c'è una gestione autocratica del potere che comprime fortemente gli elementi democratici no? se solo pensiamo a come il colpo di Stato è stato utilizzato per poi determinare una diciamo, strategia di natura repressiva oppressiva contro pezzi della società che non hanno a che, ved a che vedere con i colpi di Stato, no? il modo come viene gestita la vicenda curda, la destituzione dei sindaci curdi eletti, eh, eh, la politica fortemente eh, oppressiva nei confronti della libertà di informazione, eh, l'assoluta, diciamo oppressione della, della magistratura e la riduzione della sua indipendenza. Questi sono fatti che ci sono, e noi li dobbiamo vedere. E dobbiamo non solo vederli, nella interlocuzione della Turchia questi problemi non li dobbiamo tacere, perché io sono da sempre convinto che con la Turchia, come ho cercato di dimostrare, bisogna fare i conti, bisogna avere una relazione. Personalmente ho avuto anche un'esperienza quando ero al governo, sono stato anche per, per, per quasi un anno nella troica europea che aveva riavviato il dialogo no? quando c'era il primo ministro la Sucil. Quindi, diciamo, conosco bene questo paese e so che in questo paese bisogna fare i conti e sono per farli, fare i conti significa cogliere tutto ciò che la Turchia fa e vedere anche quelli che sono gli aspetti critici perché è chiaro che un'Unione Europea che debba continuare ad avere una relazione con la Turchia e la debba avere e debba anche risolvere il problema in qualche modo perché noi in questo momento siamo in un status di, eh, come dire, negoziati congelati, no? cioè di, senza, senza che ci sia una prospettiva chiara, in qualche modo noi dobbiamo trovare il modo per eh, eh, risolvere, dare, dare, un, dare un, come dire, una roadmap al, al, al, al rapporto tra Turchia e Unione Europea, ma questo significa anche che in questa relazione noi dobbiamo dire ai governanti turchi quello che non ci convince dal punto di vista della, delle dinamiche e delle dialettiche democratiche interne e che in qualche modo contraddicono quei principi su, su cui si fonda eh, l'Unione e i valori su cui si fonda l'Unione europea. Eh, ultime, scusate, due considerazioni. L'Europa non è nell'Unione europea, c'è però un'istituzione europea di cui la Turchia è parte, che è il Consiglio d'Europa che tra l'altro ha come competenze esattamente tutte le tematiche relative alla democrazia, ai diritti umani, ai diritti civili, eccetera. E io lo so perché sono membro di, quel, di quell'Assemblea, la Turchia è presentissima nel Consiglio d'Europa. E considera quelle istituzioni le istituzioni i più importanti in questo momento per continuare a mantenere un aggancio in Europa. Io penso che noi dobbiamo averlo presente. Più in generale introduco una. scusatemi la presente. Tre grandi paesi europei, che sono la Russia, la Turchia e, e per altre ragioni, la Gran Bretagna, non sono nell'Unione Europea, no, ovviamente. Uno perché è uscita, gli altri perché non lo sono, e la Russia non lo sarà mai, credo, e la Turchia non lo so. C'è un'istituzione in Europa in cui questi tre paesi sono presenti, che è il Consiglio d'Europa. Noi avremo bisogno di usarlo molto di più per mantenere un aggancio forte con questi tre paesi e per evitare appunto un allontanamento dall'Europa. Ultimissima considerazione. Noi siamo il quarto partner commerciale della Turchia, d'Italia. Abbiamo degli interessi strategici importanti nelle relazioni commerciali e di investimento. Abbiamo interessi e diciamo obiettivamente che incontrano la Turchia nel Mediterraneo, la Libia, tutte le cose che ha detto Varvelio le condivido totalmente, più in generale tutta la proiezione mediterranea della Turchia ci solleva molte questioni, la vicenda Cipro ci investe direttamente perché la questione del, dell'esplorazione dei nuovi bacini eh, petroliferi lì individuati eh, investe direttamente gli interessi dell'Eni, no? È evidente che per noi è un paese poi particolarmente delicato e importante, a maggior ragione con cui noi dobbiamo avere relazioni e rapporti. Io credo che l'Italia debba avere un una eh, proiezione verso la Turchia più assertiva e più forte di quanto non abbia avuto fin qui. Perché possiamo facilitare, senza presunzioni, maggiormente un rapporto tra, tra la Turchia e l'Unione Europea, facendo valere la necessità in sede europea della necessità di mantenere, e di continuare a mantenere un rapporto con la Turchia, e cercando di individuare anche qual è un roadmap che definisca le modalità di questo rapporto. Perché abbiamo la vicenda libica, in cui evidentemente noi non avremmo potuto fare con la Turchia, l'Italia non può mandare dei soldati in Libia, dati i suoi precedenti coloniali, questo è evidente, l'ha detto Varvelli in modo chiaro, no. Però la Turchia lì c'è, ormai c'è e noi dobbiamo fare i conti con la Turchia e vedere come costruiamo una relazione. Tra l'altro la Turchia in Libia sta a sostegno del governo Serrage. e Io condivido quello che ha detto Varvelli, se l'Italia fosse stata molto più determinata e chiara nel sostenere il governo Serraj non si sarebbe trovata in una condizione equivoca che ne ha favorito una certa emarginazione. Eh, ma tuttavia io penso che abbiamo la possibilità di recuperare ma questo recupero passa intanto per ride, ridefinire in modo chiaro il nostro sostegno al governo Serragi e anche per ridefinire un rapporto con la Turchia sul dossier, sul dossier libico quindi questo mi pare un po' quello che io penso e cioè la Turchia appunto per sintetizzare è un grande paese, è un paese strategico c'è, gioca un ruolo su molti dossier sono dossier su cui l'Unione Europea ha ovviamente degli interessi altrettanto strategici noi dobbiamo come Italia giocare un rapporto eh, diciamo in due direzioni come paese che è parte dell'Unione Europea, spingere sempre di più l'Unione Europea nella sua proiezione mediterranea e in questa proiezione mediterranea a mantenere relazioni con la Turchia e a definirne meglio diciamo a configurarne meglio i caratteri e sul piano bilaterale essere un paese che con la Turchia, fa i conti su tutti i dossier che sono di comune, di comune interesse. Grazie. Grazie Presidente. Brevemente, proprio perché siamo sul filo del rasoio, anzi abbiamo appena forse sforato. C'è uno scambio di commenti con l'ambasciatrice Mirachian, ma appunto le note finali del Presidente Passino pensano che abbiano... Uh, soddisfatto comunque le, quanto scritto. Uh, ci sono poi delle domande di cui anche per quanto riguarda Djibouti ha risposto il presidente, però c'è un'altra domanda di Giorgio Benigni che dice come giudicare la recente visita del ministro della difesa italia, uh, italiana in Turchia? Guerini è venuto due giorni fa ad Ankara e ancora prima è venuto Di Maio per l'incontro con l'omologo. E poi una, un altro messaggio in cui si dice il Turchi è oggi catalizzatore di critiche della destra islamofola dalla stampa di difesa delle libertà di espressione e dai gruppi che difendono kurdi e minoranze. C'è spazio per far conoscere i valori della Turchia di cui si è parlato? C'è spazio per una realpolitik? Eh, lascio poi se qualcuno vuole rispondere. Il... Se, eh, posso, posso dire io una cosa? che. Sì. Perché l'ho appena citato di striscio e non vorrei che ci fosse su questo un equivoco. Io considero una delle questioni delicate è la questione kurda. Ovviamente la questione kurda è complicata, come è noto è complicata perché i kurdi stanno in cinque nazioni, in cinque stati, eh, sono un popolo che ha una sua identità, una sua identità culturale, una sua identità storica. Eh, C'è un pregresso giuridico a cui i kurdi si... Eh, si... Agganciano, e cioè eh, gli accordi di Versailles e gli accordi attuativi successivi riconoscevano, come si sa, al, al, Koso, al, al Kurdistan la, la, la la, la, il diritto di, di, di, di ergersi in nazione e in Stato, cosa che poi la Turchia con, con l'accordo di Rappallo eh, diciamo, mise in discussione e non riconosce. Ma no, il problema kurdo è un problema aperto e io credo che noi dobbiamo... Averlo presente e batterci perché diciamo, ai curdi sia riconosciuta la loro identità. E quindi, ogni volta che invece questa identità viene in qualche modo oppressa, penso per esempio ai 51 sindaci curdi che sono stati destituiti dal governo Erdogan e sostituiti da dei funzionari statali. Eh, dobbiamo non accettare questa cosa e chiedere invece che sia riconosciuto legittimamente il pronunciamento. Eh, popolare, perché quei 51 sindaci sono stati eletti eh, dai cittadini e, e siano eh, reimmessi nelle loro cariche, così come non possiamo accettare che vengano arrestati e mandati a processo, come è avvenuto per Demirtas e avviene per Demirtas leader curdi per il solo fatto che esprimono posizioni critiche nei confronti di chi oggi governa la Turchia. Cosa diversa è eh, ovviamente essere molto chiari contro ogni forma di terrorismo, ogni forma di lotta armata e sappiamo che nella vicenda curda c'è anche stato e c'è questo però non possiamo accettare che qualsiasi opinione politica che si richiama all'identità curda venga catalogata come terrorista perché anche questo non è vero ecco. grazie per quanto riguarda la visita del ministro Guerini Forse Arturo. Sì, non mi, non mi voglio sostituire alle motivazioni, ma naturalmente una, una collaborazione anche nel campo della difesa con la Turchia, a parte con un membro Nato, quindi insomma motivi di discussione ce ne sono sempre molti tra Italia e Turchia all'interno del quadro Nato, sul quadro regionale più complessivo, quindi le motivazioni sono, sono, sono alla luce del sole. Ma poi penso che un grado di collaborazione nel campo della difesa sia anche molto, molto utile in Libia, con la capacità che entrambe le nazioni, Italia e Turchia, hanno di relazionarsi con gli attori locali io penso che Italia e Turchia debbano necessariamente lavorare insieme, ad esempio, nella ricostruzione di quello che è un vero esercito libico e delle vere forze di polizia libiche, uh, ossia facendo quello che viene detto SSR, cioè Security Sector Reform, in senso più ampio in Libia. E questo toglierebbe oltretutto anche una delle motivazioni, talvolta reali, Talvolta pretestuose, che hanno fatto sì che Haftar alimentasse una retorica antiterrorista. Perché Haftar dichiarava, a volte ha ragione, uh, che alcune delle milizie, lui mi diceva tutte, le milizie della Tripolitania sono sostanzialmente gruppi terroristi armati. Se naturalmente uh, facciamo sì che questi gruppi armati siano sempre meno presenti, meno organici, Uh, meno, come dire, addentellati con la società civile e che progressivamente lo Stato libico, il GNA, quella parte che controlla il GNA, buona parte della Tripolitania e del Fezzan, si trasformi progressivamente in una entità statuale vera, comprese le forze di polizia, beh, insomma, stiamo lavorando a una cosa positiva con, per cui dobbiamo assolutamente avere come referente naturalmente anche la Turchia. Valeria non ti sentiamo. Valeria, il microfono. Sì, scusate. No, volevo ringraziare tutti quanti, mi comunicano appunto da, da Roma, dalla regia, che dobbiamo chiudere. Per cui davvero un grazie di cuore per tutti gli interventi e gli spunti di riflessione e di brainstorming. Siamo sicuri che poi ci rivedremo a breve per un, un follow up, insomma. Eh, io vi saluto caramente da Ankara e grazie a tutti ancora. Grazie. Grazie, Grazie a questo. tutti voi. Grazie a tutti Grazie voi. Molto.